gente, benvenuti in questo nuovo video, ci troviamo a Madrid, sono di nuovo in viaggio per lavoro, è stata una corsa per arrivare qui, anzi no, non è vero, non è stata una corsa, però quando faccio queste cose per lavoro, che devo prendere una macchina, fare le cose per bene, senza fare cavolate varie cerco di prendermela con calma e stare molto attenta e quindi non ho avuto modo di parlarvi ma eccoci qua, siamo in hotel, ho fatto finalmente check-in e adesso possiamo finalmente parlare. Sono di nuovo in viaggio per lavoro, come vi dicevo, questa volta a Madrid, fortunatamente sono in un posto che forse potrò anche visitare almeno un pochino, infatti già stasera forse andiamo a mangiare a Madrid. Vediamo, cerco un po' di posticini e poi decido. Intanto questa è la stanza. Piccolina, ma carina, sembra pulita, che è la cosa fondamentale per me. Bagnetto. Uh, hanno anche il video. Molto bene. bene. Basta, mi sistemo e poi ne riparliamo. Eccomi ancora qua, non vi ho fatto vedere il mio OOTD, l'outfit of the day, sono molto molto easy perché quando viaggio voglio essere comoda e allo stesso tempo non prendere freddo, quindi rimanere sempre coperta, calda e quindi sto indossando i miei jeans super skinny di Levis e in realtà questa è una scelta un po' funzionale perché ehm, siccome sono qui per lavoro adesso accendo la luce così magari mi vedete meglio eccoci qua siccome sono qui per lavoro devo comunque rimanere vestita in un certo modo e quindi mh, presentabile diciamo così e Quindi l'outfit numero uno sono questi pantaloni qua che indosserò anche domani per forza, giusto per andare a vedere come vanno le cose. Questo invece è un maglioncino in cashmere super super caldo e super comodo, e abbastanza oversize, per cui rimane un po' larghino. Se lo lascio giù, ho questo effetto qua che non mi dispiace, però, stasera per essere un pochino più vestita da sera ho deciso di tirarlo su ma comunque sarò ben coperta e non si vedrà comunque come vi dicevo sono qui per lavoro per cui gli outfit sono limitati non mi porto troppe cose anche perché l'esperienza insegna che poi torno con metà della valigia non indossata ed è peso inutile che mi porto dietro e siccome sono qui per Lavorare in circuito per un evento che abbiamo lì non servono cose troppo particolari e tra l'altro anche le cose che indosserò per lavorare vanno bene anche per andare in giro, sono casual ed elegantine. Diciamo un casual però con stile, il mio solito e, e quindi questa è la scelta di base, questa è la logica dietro la scelta uh, degli outfit ovviamente anche le scarpe sono nello stesso mood per cui ho queste scarpe nere eh, da ginnastica tristissime però era l'unico modo per avere le scarpe nere anche perché partire con i mocassini non era un'opzione comunque in circuito non puoi andare con i mocassini e quindi questa è la scarpa numero uno e poi un altro cambio che però vedrò, non so se indosserò, sono le superga, super bianche e vediamo cosa decidono di farmi indossare. Alla fine ho deciso di rinunciare all'idea di andare a Madrid perché mi trovo a San Sebastian e ho guardato un po', ho studiato un po' come arrivare a Madrid, ho la macchina a noleggio ma vi confesso che... Mi mette un po' d'ansia girare in macchina in posti che non conosco perché poi essendo qui per lavoro non voglio prendere multe, non voglio combinare guai, questo è il motivo di base, per cui se fossi qui per svago, per conto mio, me ne fregherei abbastanza e andrei comunque, ma essendo per lavoro appunto non vorrei creare problemi a nessuno e quindi ci ho rinunciato visto che comunque si è fatta una certa mi sono ricordata che non ho il deodorante quindi devo andare a recuperare il deodorante per cui andiamo al centro commerciale di San Sebastian così facciamo un due in uno recuperiamo il deodorante e la cena e magari ci scappa anche un giro magari, ma dico magari, non si sa mai vediamo se ho voglia perché fuori piove questa è poi un'altra delle ragioni per cui non mi azzardo ad andare a quest'ora a Madrid. E mi sono però promessa, non lo so se poi succederà perché poi va un po' così, mi sono promessa di andare a letto presto, vediamo se ci riesco, e di svegliarmi presto domani mattina per prendere i mezzi e quindi andare in treno verso Madrid e tornare coi mezzi per poi farmi un giretto in centro velocissimo, mangiare una cosa e poi andare verso il circuito nel pomeriggio. Per cui vediamo se riesco a farlo e vi porterò ovviamente con me, lo vedrete, e se no faremo qualche cosa qui intanto andiamo in missione deodorante e cibo altre due parole prima di uscire ci tenevo a farvi vedere il mio fantastico outfit a pioggia per cui in tanti mi prendono in giro perché mi chiamano un po' tipo ispettore gadget <ride> ma io invece dico di essere più Paddington l'orsetto coccoloso comunque è un outfit molto intelligente perché... Ti ripara dalla pioggia senza dover utilizzare l'ombrello perché il trench a lungo, ti tiene coperta e ti ripara anche dal vento e in più il cappellino e sono sotto e due di Zara. Il cappellino a secchiello lo fanno quasi tutte le stagioni per cui dovreste trovarlo. Il trench è abbastanza evergreen. Comunque andiamo. Ah, ecco poi in aeroporto ovviamente non mi sono fatto mancare nulla e ho comprato anche le patch, visto che le avevo finite. Bom, basta con le chiacchiere, se no si fa tardi di nuovo e la nostra missione va a farsi benedire. Andiamo! Sono al centro commerciale Plaza Nord ed è enorme questo posto, c'è di tutto dalle cose per la casa alla tecnologia al supermercato abbigliamento il cibo invece scarpeggio non lo sto trovando forse devo andare in quella direzione per trovarlo boh adesso lo scopriremo insieme intanto i miei occhi hanno visto una cosa molto interessante se troviamo questo posto qua sarà perfetto wow è troppo carino un bidino dei centri commerciali cioè. no vabbè perché non gli da bondenire mi sono dovuta ricredere in un attimo ho trovato un posticino da mangiare questo riso con um, verdure e vabbè ecco, una roba buonissima vi ho inquadrato il numero della mia stanza perché in realtà mi ha ricordato il voto che ho preso per la mia laurea e eh. mi fa sempre ridere la carica dei 101. Comunque la cena buonissima. Ho azzardato questo concentrato altissimo di soia perché nel condimento c'era il tofu e il eura che è tipo un sostituto della carne a base di proteine della soia. E vedremo vedremo come va anche perché io la sto evitando un po la soia perché mi fa star male però ultimamente sto facendo delle prove con alcuni alimenti per rintrodurli perché la soia è parecchio che non la mangio però ho il dubbio che sia in realtà la salsa di soia che contiene glutine e non la soia in sé per cui se la soia magari è più di qualità che un tofu di qualità. Non mi fa star male. Vedremo come andrà stanotte. Spero di star bene. Anche perché essendo qui per lavoro, non vorrei star male. Comunque, facciamo unboxing, che è la nostra cosa preferita da fare. Ho comprato le seguenti cose: uno, ero andata per il deodorante, in realtà ho trovato questo shampoo che amo. E in versione mini per cui anche se non lo finirò lo potrò portare a casa poi ho preso ovviamente il leva smalto perché tutte le volte me lo dimentico a casa <ride> e mi sono dimenticata di togliere lo smalto anche perché mi piace ma si sta rovinando e quindi ora di dopo domani quando sarà l'evento Sarà brutto da vedere e meglio toglierlo e non avere smalto sulle mani che avere uno smalto tutto rovinato. Poi, terza cosa, una maschera per i capelli. Questa dovrebbe bastare per due utilizzi. E sono esattamente le volte che laverò i capelli qui, anche perché sono in condizioni pietose. Infine, la cosa per cui ero andata al supermercato, il deodorante. Ho preso questo. Che almeno era roll -on, non è spray, lo posso portare in aereo e anche se non dovesse starci dentro la busta, non mi spiace buttarlo per quello che è costato basta non ho cambiato deodorante solo che ho finito il mio VC e praticamente sto procrastinando l'ordine sue farma da boh, sarà un mese, e nel mentre sto usando il deodorante spray di Forse Bortalco e Neutro Roberts, e stanno funzionando benissimo. Uh, non mi piacciono tantissimo perché quando spruzzo profumi o deodoranti troppo forti mi sento un po' male, i profumi troppo forti mi fanno star male. E allora mi tocca aprire tutte le finestre al bagno e non è ideale quando sei appena uscito dalla doccia. E quindi tornerò a usare il mio VC, solo che devo muovermi e fare l'ordine. Basta è tutto per oggi eh, vado a farmi la doccia: mi preparo la mia camomilla e vado a nanna, buongiorno, sono di nuovo pronta per una nuova giornata con il mio super trench mi sto dirigendo verso il centro di madrid ho già lavorato un po stamattina e cercherò un posticino dove fermarmi con il computer e in realtà avrò solo il tempo di fare magari solo un giretto veloce e pranzare per poi tornare indietro quindi andiamo vista dall'uscita dall'hotel, non so se potete vedere in lontananza, ma si vedono in capi. Adesso ho capito esattamente dove mi trovo, praticamente sono dietro l'ospedale eh, Santa sì, Santasin. Sì. E adesso faremo l'esperienza di prendere la metropolitana. È stata un'impresa ma ce l'ho fatta. Ho preso il mio biglietto. Ho usato quella macchinetta lì rossa perché questa qua era facile da usare. Ma più intuitiva l'altra perché, eh, mentre su quella blu, praticamente devi sapere già che tipo di biglietto vuoi. Su quella rossa puoi digitare la fermata che devi raggiungere e ti dà lei stessa. I biglietti da prendere tra l'altro non si può acquistare il biglietto senza la tesserina e quindi ho dovuto comprare anche la tessera mi è costato 2,50 euro e uh, il biglietto per raggiungere il centro 3 euro quindi ho pagato in tutto 8,50 euro perché mi sono già comprata anche il biglietto di ritorno ma che bello qui Sembra tutto molto pulito, molto ordinato, non so se è perché è una stazione nuova, devo informarmi, però è tutto molto pulito, rispetto a Milano è un altro livello. E se devo pensare che questa è una fermata di un paesino dell'Interland, di Madrid, wow, cioè, se penso alle fermate di eh, Cascina Gobba o Molino Dorino, mi viene da piangere mentre queste c'è cioè, guardate anche i pavimenti pulitissimi tutto brilla tutto luccica siamo in centro a madrid abbiamo pochissimo tempo a disposizione per cui ci dirigiamo subito verso il palazzo reale facciamo una passeggiata nel centro puoi prendere la metro da un'altra parte e tornare indietro mi sono fermata a Plaza de España riderete molto in questo video perché non sono brava con le pronunce in spagnolo ma ci proverò, mi impegnerò, ve lo prometto qui è già Natale se c'è una cosa è che quest'anno non è riuscita a togliermi la voglia del Natale anzi è ancora più forte, lo adoro con tutta me stessa non vedo l'ora che arrivi Cosa c'è di più emblematico che il Monumento Cervantes per iniziare questo giro turistico? Wow, meraviglioso! Ando sul lato sinistro si può vedere la piazza oriente e poi ci dirigiamo verso i famosi giardini di Lepanto. Da questo lato poi si vede la plaza della armeria ed è bellissimo da qui c'è una vista pazzesca. Vi faccio vedere velocemente. Questo poi è il palazzo del Duc de Useda oh, Spero si pronunci così Ma è troppo maestoso Non possiamo però perderci la vista prima Diciamo che mi lascio Molto ispirare da quello che vedo poi decido di prendere delle deviazioni, ma lì sembra una cosa da non perdere. Poi è bellissimo anche quest'altro lato, ma nel braccio. Oh, wow, qui c'è un'esplosione d'autunno. Siamo arrivati ora alla Calle Maior, la mia maggiore, il corso maggiore, boh! correggetemi pure, imparo super volentieri. Avevo impostato questo edificio al Consiglio d'Estado de come punto da raggiungere per poi andare verso Plaza Mayor e per strada ovviamente ci fermeremo per ammirare altre meraviglie come ad esempio questo che è l'Istituto Italiano di Cultura guarda un po <ride> che caso essermi imbattuta in questo edificio tra l'altro stupendo questa è poi la Cattedrale Castrense molto carina intanto qui abbiamo la piazza della Villa con la casa della Villa che bello questo Devo darla come spunto mio papà, è una composizione autunnale bellissima. Wow! Poi abbiamo il mercato del San Miguel. E direi che siamo arrivati allo scorcio per l'Asa Maior. Qui sono in corso i preparativi per il villaggio di Natale meraviglia, wow, questo palazzo è veramente stupendo, guardate che cosa è, questa è una delle piazze più antiche della Spagna e se non sbaglio anche una delle più grandi, è meravigliosa, la caratteristica principale sono questi palazzi a tre piani che sono stati costruiti quando la piazza è stata ricostruita, questa è una piazza veramente ricca di storia, vale la pena andare a studiare un po' di storia su questo perché adesso io non sono in grado di raccontarvi esattamente tutto quanto, ma mi sono fatta una letta veloce e c'è un sacco di storie da scoprire su questa piazza, per cui andatevi a leggere cioè, quello che c'è su internet e se avete la possibilità venite a visitarla perché è letteralmente meravigliosa un ultimo sguardo veloce prima di incamminarci sul nostro giro turistico ora stiamo andando verso Plaza del Ponteios. come ha detto la mia MAPS andiamo a vedere e scoprire le meraviglie che ci aspettano anche a Pretta del Sol ed eccoci arrivati in un attimo è tutto più vicino di quello che penso continuiamo ora verso Puerta del Sol anche qui sono in pieno i lavori per cui continuiamo il nostro giro per Calle de Carretà verso il parco del Retiro meraviglia prendendo questa via qua mi sono imbattuta dentro il teatro vocale che bello che è e questa è la piazza dell'Angelo Qui abbiamo anche il racconto del perché questa piazza si chiama Piazza dell'Angel. Me la cercherò anche in italiano, per chi capisce, intanto può leggere in originale. Su questo viale qua, che porta poi alla Piazza dell'Angel, da dove stiamo arrivando, è pieno di scritte. Questa in particolare è bellissima. Vivere e avere delle opinioni aspirazione e idee. Siamo arrivati in fondo al corso e qui comincia un po' di vita, un po' di movimento e abbiamo il Museo Nazionale del Prado e poi i giardini botanici reali. Questo è esattamente il museo e qui iniziano i giardini botanici reali non so se stanno facendo più casino i bambini o gli uccelli, ma sono veramente bellissimi purtroppo non possiamo entrare al giardino botanico perché non abbiamo molto tempo a disposizione ma me li tengo decisamente per una prossima volta qui stiamo per arrivare al parco e visto che ho ancora giusto un po' di tempo andremo a farci un giro dentro di cosine da vedere le cose principali che vorrei vedere sono il palazzo dei cristalli il palazzo dei velazquez e poi ci facciamo un giro veloce giusto per farci un'idea di quello che c'è e farci meravigliare da questo posto qui l'autunno è decisamente scoppiato ed è bellissimo come vi dicevo, anche dentro il parco ci sono tantissime attrazioni, questo è il Bosco del Ricordo. Vediamo che cos'è, è il parterre. Wow! Io non so anche questo. Eccoci arrivati verso il cuore del parco, che meraviglia, c'è anche un laghetto e musica live, cosa chiedere di più se non questo. Tra l'altro tutti quegli alberi da lontano sembravano in fiore, quindi bellissimo effetto di giorno, ma sono alberi con lucine, quindi sono luminarie. Eh? Che la sera immagino rendono questo posto davvero magico lì in lontananza ne vedo anche blu e wow è veramente meraviglioso sono proprio contenta di essere venuta fino a qui la cosa bella è che c'è un sacco di musica live in questo parco questo comunque è il palazzo Veracquez è bellissimo ovviamente anche lui una meraviglia pura per gli occhi ed eccoci arrivati al maestoso palazzo dei Cristani è praticamente una serra gigantesca io le adoro le serre Siamo arrivati alla fine del nostro giro turistico del parco. Sono due ore da quando sono uscita dalla metropolitana, quindi 12.000 passi dopo e 8 km finisce il giro a Madrid. Ora mi avvio verso la metropolitana più vicina e più comoda per fare meno cambi possibili e torno da dove sono arrivata perché dopo devo procurarmi un pranzo e raggiungere il circuito, ma che meraviglia, posso chiamarlo Madrid Express questo video, è stato un giro super super veloce ma molto molto soddisfacente, sono felice di aver deciso alla fine di farmi questo giro perché poi tornare a casa senza neanche un assaggino sarebbe stato molto molto brutto. Siamo arrivati a Plaza del di... Questo è il nostro ultimo punto di interesse prima di avviarci veramente verso la vitro. Qui è davvero spettacolare, devo farvi vedere tutto per bene perché mi sto innamorando e non vedo l'ora di tornare qui da turista e visitare veramente questo posto meraviglioso. Sono tornata in hotel, giusto in tempo per lei e della pioggia, ora missione pranzo e circuito. Ciao ciao! Eccomi di nuovo qua in camera, la giornata è quasi giunta al termine, ho finito di lavorare e mentre tornavo in hotel sono passata di nuovo dal supermercato perché ho fatto i miei ragionamenti e avevo bisogno di alcune cose che adesso facciamo unboxing insieme tra l'altro io quando vado in un posto non posso fare a meno di visitare i supermercati perché è la cosa che più mi piace fare shopping di cibo e quindi sono andata di nuovo al carrefour e ho acquistato alcune cose allora in primis la colazione per domani e dopo perché se ieri ero certa di dover fare colazione in camera solo dopodomani perché ho il volo molto presto e devo essere in aeroporto tipo prima delle 7 e ho scoperto poi che anche domani in realtà devo fare colazione in camera perché devo essere in circuito alle 7 e mezza e quindi ne ho approfittato per acquistare le cose della colazione. Ho acquistato la marmellata ho preso le monoporzioni della Hero. Che poi, se per caso avanzano, ma non credo comunque, le porterò a Milano. Poi, questo in realtà è del pane avanzato dal pranzo. Perché, eh, forse ve l'avevo già accennato oggi, che potevo rinunciare anche al pranzo pur di farmi il giro a Madrid. E così è stato. Sono tornata giusto in tempo per passare al volo al supermercato a prendere un po' di pane, un po' di formaggio. E questo è stato il mio pranzo. Poi abbiamo il caffè. Sono queste borsine con caffè dentro. E tu devi solo metterle dentro la tazza. Versarci sopra l'acqua bollente. E hai il caffè pronto. Domani le proviamo insieme. Vediamo com'è. Ma è proprio una trovata genialissima. Poi, cos'altro ho comprato? Questi da portare a casa e in ufficio perché ho ricevuto dei complain le altre volte che sono stata in viaggio ho portato qualche cosa mi hanno contestato il fatto che porto sempre cose troppo fit e troppo sane per cui questa volta ho deciso proprio di scegliere la cosa più Porca che potevo trovare sullo scaffale, così è stato ho preso appunto questi donuts con non so cosa c'è dentro queste le guardi e ti si innalza l'indice glicemico il colesterolo, il diabete tutto quanto ma eh, vabbè, sono uno per persona quindi nulla di troppo grave, troppo rischioso poi ho comprato dell'uva spagnola, perché la sera mi piace mangiare un po' di frutta dopo la cena e quindi mangerò quest'uva qui e poi delle banane sempre per la colazione per le colazioni di domani e dopodomani basta, questo è il mio shopping ora sto andando verso il ristorante per la cena ho trovato il ristorante che fa tutto senza glutine qui, in questo posto al... Perché non mi ricordo mai come si chiama questo posto. Oh my god, San Sebastian de los Reyes! Se non ricordo male, <ride> vabbè, mm, mi dovete perdonare. Ho questi lapsus e non mi ricordo mai i nomi delle cose, dei posti, ma eh, credo sia così. E poi mm, vi dovevo aggiornare su ieri sera. Ieri sera la cena è stata super gradita dalla mia pancia, non ho avuto alcun tipo di fastidio per cui accendiamo il fatto che la cosa che mi fa stare male è la salsa di soia che ovviamente contiene glutine e non la soia in sé. Ovviamente non devo esagerare perché ho avuto dei periodi in cui mangiavo solo soia, mangiavo soia in ogni tipo di forma, edamame, tofu concentrato di proteine di soia, di tutto ce la mettevo ovunque e quindi ho incominciato a non tollerarla per cui adesso a piccole dosi diciamo ogni tanto posso tenerla come opzione anche perché così rendo la mia scelta un pochino più ampia basta con le chiacchiere, andiamo a cena perché poi voglio andare a letto molto presto perché mi devo alzare prestissimo e non voglio far tardi, perché già stamattina ero tipo capo, troppo distrutta, perché ieri comunque ho fatto tardi, non so come, ma ho fatto tardi. Non voglio che si ripeta stasera, basta, andiamo a cena, poi vi farò la recensione di, uh, del ristorante di stasera, mentre quello di ieri, che era il ristorante Udon, all'interno del centro commerciale qui a San Sebastian de los Reyes, era ottimo, per cui se vi trovate qui andateci, è un'ottima scelta, un'ottima soluzione anche per chi è intollerante al glutine e ha l'esigenza di mangiare qualche cosa di vegetariano. Bon, via, andiamo a cena. Dovrebbe essere questo. Ed è chiuso. Ma come? C'era scritto su Instagram che chiudevano? il lunedì è chiuso ora che faccio ne devo cercare un'altra sono le nove mannaggia e la cena è salva una pizza quattro formaggi ricotta in questo ristorante vuoto <ride> però intanto si mangia Uff. non male per essere una pizza pronta ottima consistenza da poi ci siamo batte sicuramente lasciare da buitoni intanto si mangia quindi non posso lamentarmi meno male che amo la pizza anche se questa è un po' particolare però Cosa deve fare uno? Questo è! La pizzeria si chiamava Carlos e ho appena realizzato che oggi ho mangiato solo pane e formaggio <ride> A pranzo il toast chiamalo toast se possiamo cioè pane con formaggio e la sera pane con formaggio solo che in forma di pizza Molto bene, niente verdure adesso vado a mangiarmi l'uva Almeno un po' di frutta Sentiti in colpa perché ho fatto tardi per te stasera Comunque ho scoperto che anche il martedì è chiuso Mentre su internet c'era scritto che è solo lunedì Per cui domani ci riproviamo Verremo a mangiare qui Me lo sento Sarà una cena perfetta Eccomi di nuovo qua Io sono pronta per andare a dormire Anche se non mi sono ancora Cambiata ne ho fatta la doccia ma vado in un attimo intanto tutti i device elettronici sono in carica la tisana la sto per preparare e la colazione è pronta qui questo è un vizio che ho preso da una persona che quando faceva queste cose di mettere tutte le cose pronte per la colazione prendevo parecchio in giro ma a distanza di anni ho realizzato che fa guadagnare un sacco di tempo e quindi ottimo insegnamento per me. A proposito di insegnamenti, oggi ho superato un nuovo traguardo che vorrei condividere con voi perché ultimamente ne sto superando parecchi e sono importantissimi e vorrei appunto condividere queste piccole vittorie con voi. La vittoria di oggi è molto particolare perché parla di una mia fobia o fissa. Facciamo intanto la camomilla che così poi è pronta da bere. allora dicevo la fobia riguarda i germi i germi i batteri e in generale la fissa per l'igiene e ultimamente la sto combattendo parecchio quest'anno ho fatto un sacco di progressi sono migliorata molto ma sento che in questo viaggio mi sto proprio superando oggi stavo camminando per strada a un certo punto ha cominciato a piovere e quindi ho tirato fuori il cappello fuori dallo zaino e mi è caduto per terra e se normalmente avrei rinunciato ad indossarlo e quindi sarei andata in giro senza coprirmi la testa, ho fatto un più o meno cosa mi conveniva di più e ho deciso di indossarlo. Ovviamente l'ho sbattuto tipo cento volte, sembrava una pazza ma l'ho indossato e sono ancora viva, wow, sono ancora viva e quindi per qualcuno sarà una cosa banale ma per me non lo è e sono super orgogliosa di me stessa poi so di aver fatto altre cose ma le ho dimenticate perché ho la memoria molto molto corta basta, vado a farmi la doccia e mi preparo per andare a letto perché domani è una sveglia super presto e sarà una giornata molto molto lunga. E prevedo già che ci vedremo domani sera a cena. Mi mancherete un sacco. Ciao! Oggi è la serata giusta? C'è una selezione enorme di cose, wow! Perché... la parte migliore Qua diciamo che l'umiltà non è di casa però La miglior tarta del cheso camembert al mondo e non la proveremo <ride> magari la crema non lo so adesso mi faccio convincere dal camembert mi ispira un po' anche un il cioccolato liquido però no no no no fa per me troppo cioccolato non fa per me crep Vabbè, vi faccio vedere anche il dolce e qui chiudo le trasmissioni perché sembra la fine del mondo. Io sono un po' K.O. ma wow. Non mi pinto per niente. Non so da dove iniziare. Sono di nuovo in hotel pronta per andare a dormire. Sono stanchissima e la farò molto breve. La cena è stata super wow. Sembrava... Mm, boh, proprio lavoro del destino portarmi qui in questo posto dove c'era esattamente un ristorante senza glutine e dove si poteva mangiare anche vegetariano, vegano che cosa puoi chiedere di più dalla vita? Niente la cena è stata perfetta, buonissima la quantità proprio giusta e il dolcino ci stava proprio perfettamente e non ci voleva né di più né di meno per cui basta, questa è la chiusura perfetta di questi tre giorni um, in trasferta. È stata una delle più carine, <ride> ho proprio adorato questa trasferta, anche per la passeggiata che mi sono fatta ieri e sono proprio grata. Quindi andrò a dormire felice, ho fatto già la valigia, ho quasi finito di chiudere tutto, ho fatto il check-in, e vediamo se domani mattina trovo le forze per parlarvi ci rivediamo altrimenti ci vediamo a Milano